Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, video workout, oggi allenamento total body, un circuito da 8 minuti che potete ripetere quante volte volete e oggi, differentemente dalle volte scorse, invece che iniziare a farlo e mettervi la musica di sottofondo voglio farlo live con voi, incitandoci a voce, io incito me stessa e allo stesso tempo incito voi a voce, insomma, senza musica perché vi voglio spiegare anche gli esercizi. Essendo un workout total body ho voluto studiare e inserire dei movimenti più complessi, più composti e secondo me super stimolanti. Quindi iniziamo, 45 secondi di lavoro, 15 secondi di pausa, 8 esercizi, 8 minuti. Let's go! con quale iniziamo sono i prisoner squat più romanian deadlift, quindi da così, prisoner squat, romanian deadlift e torno giù, cambio la gamba con cui parto, ok? Iniziamo, 45 secondi, 3, 2, 1, up! ogni volta cambio gamba, sono passati 25 secondi, uh. da qui stendo solo, 3, 2, 1, uh. altro esercizio, bear, più bear, touch, his, ok, quindi quadrupedia, tocco le ginocchia, Spro. ok, via, quadrupedia, tocco le ginocchia, salto dentro, su, su, su, su, su, su, comincio a sentire nelle gambe, Mi raccomando, quando salti indietro, salto in quadrupedia e non perdo la schiena. 5 secondi. Ultimo! Oh. Ora, inverso da... ginocchio, tocco tallone ginocchio allungo tallone giù 10 secondi faccio schifo in questo ok ok, una, ora uno che mi piace tanto commandos più shoulder taps quindi plank comando Shoulder tap 3 e 4 e scendo ora di nuovo in comando con l'altro braccio 1 2 3 4 comando 1 2 3 4 comando 1 2 3 10 secondi 1 2 3 4 ok ora superman con butterfly superman odio profondo quindi mi stendo superman non appoggio le ginocchia, chiudo e apporto i talloni verso i glutei, idealmente senza mai appoggiare i piedi. 10 secondi oh. Oh. ok squat down ah questo è fighissimo raga allora si parte dai piedi squat scendo dietro Spingo su, porto avanti, questo è molto per la mobilità, cerco di scendere e appoggiarmi con il braccio opposto. Questo esercizio è fighissimo, mi piace da morire. L'ho sono diventato stamattina a colazione. <ride> ok, ora oh, raga, ne mancano due. È già finito, figo lateral push up. Ok, quindi parto da stretto plank. Faccio passo a destra, piegamento, torno indietro. Un passo a sinistra, piegamento. Io la maglia non ci sto, cacchio. Oh, non ha già me. Dieci secondi. Adesso abbiamo l'ultimo che è un forward plank con fit touch. Quindi sempre nella posizione di plank avanti, avanti, dietro, dietro tocco i piedi. Avanti, avanti, dietro, dietro caviglia, caviglia. Cambio mano per andare avanti. 10 secondi l'ultimo completo uh. sì, con la naso aspetta Ole! circuito total body di otto minuti che adesso potete ripetere almeno tre volte perché il primo giro è sempre un pochino di cercare di imparare, capire gli esercizi, i movimenti poi vedrete che facendoli diverranno molto più facili e immediati anche perché sono esercizi e movimenti funzionali quindi comunque movimenti che fanno parte del movimento e quindi una volta che si sono un attimo capite le dinamiche vengono molto istintive molto facili. Basta, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se eseguire il workout live veramente live con me vi piace di più di meno rispetto a quando metto la musica, se preferite la musica, se per voi è indifferente, insomma datemi i vostri consigli, datemi il vostro feedback perché mi sta piacendo tantissimo fare questi video con voi e per voi e mi dà tanta motivazione